Buonasera signor Di calmo, sono 10.50 Ah, lui ti una caramella Ma che già fa con si sì, caramelle? Ma che dovevo ma Massimo mi ha detto mi ha dato la caramella? Mi sono andata 10 ore 50! Sure è pure magico! Sentite, io ho altre consegne da fare. Questa è una donna e cipolla, giusto? È perché uno stessa mette il scourno di cagnere. Ma chi c'è quella e la cipolla quando è cruda che voi piangete? Ma questa è cotta E tu pure sei un tipo strano, Massimo. Ma chi è Massimo? Prima stai. Guardate, gli soldi di natura, vabbè Non stai che i conti? Ma quali conti? La mia famiglia è uvita Non vedete che consegni il pizza? Non stai parlando con me? E con Gesù? E con chi ti può parlare? Solo questa state qua Mi dovete pagare, mi dovete da 10 euro e 50 Wow Perché assai Ma guardate che è con questi conti Ma lui è una caramella Ma... ma... ma... ma tutto questo caramella? Senti, mi dovete pagare, io me ne devo andare! Non stiamo parlando di patata! No, ma che c'entra? E di patata? mia mamma. Ma non è mia ma non. Stiamo parlando di metti. Ma perché ne vi Dei mi... fantasmi che ti ma porti dentro. Che mì. mi porto dentro. Ma soffatti porto. Che quando sono sì. contro non si capisce più niente. All'improvviso è scoppiata questa cosa. Sentite, Sei non picciato. voglio più niente. Non voglio più niente. Prendete questa pizza, ve la regalo. Ma vedete caramella. Uh -huh. Uh -huh.